Vuoi cari e bei programmi ormai non ci sono più Ehi ma, aspetta un attimo Ciao Amy, ma secondo te quanto è grande Peter Griffin? Beh, abbastanza Ma per essere più precisi possiamo intrappolarlo tra due rette parallele E a quel punto dire... è grande così Giusto, ma quali rette scegliamo? Ottima domanda in effetti possiamo scegliere rette con una diversa inclinazione. Quindi Peter è anche grande così? Esatto! E possiamo cambiare l'inclinazione di queste rette ancora e ancora. Ma allora questo significa che Peter ha tante grandezze diverse? Proprio così! Conosci un oggetto, una figura... Che ha sempre la stessa grandezza, o meglio la stessa ampiezza indipendentemente dalle rette scelte? Mmm, forse. il cerchio! Ne sei sicura? Vediamo! È proprio vero! E devi sapere che esistono tante altre figure che godono di questa proprietà. Si chiamano curve ad ampiezza costante. Proviamo a costruirne una insieme. Disegna sul foglio un segmento di lunghezza a piacere, con estremi A e B. Punta il compasso in A e disegna una circonferenza di raggio AB. Ripeti il procedimento in modo analogo, puntando stavolta il compasso in B. Considera uno dei punti di intersezione tra le due circonferenze. Chiamalo C ed uniscilo ad A e a B. Ma si ottiene un triangolo equilatero perché i punti A, B e C sono tutti equidistanti. Grande! Punta ora il compasso in C e sempre con la stessa ampiezza, traccia la terza ed ultima circonferenza. La figura ottenuta come intersezione dei tre cerchi è il triangolo di Rouleau. Il suo nome deriva dall'ingegnere tedesco Franz Rouleau, che lo ha scoperto nel XIX secolo. Questo signore qui. Ora ritagliamo il triangolo di Rolò ed andiamo a verificare se gode della proprietà di ampiezza costante. Oltre al triangolo di violò, esistono molte altre curve ad ampiezza costante. Possiamo ottenerle, ad esempio, a partire da un poligono con un numero di di lati ed arrotondandoli con la procedura che abbiamo visto prima. Ed esistono metodi per costruirne altre ancora. Ma quindi si possono costruire anche delle ruote che non sono rotonde? Ragazzi, ho avuto un'idea, brevettiamo dei pattini a rotelle con le ruote ad ampiezza costante, ma tutte diverse, faremo un sacco di soldi. Mi sa che qualcuno prima di te ha avuto un'idea altrettanto geniale. Costruendo queste figure mi sono accorta di una cosa particolare, guarda, secondo me hanno tutte lo stesso perimetro. Incredibile, vero? Purtroppo per te anche questa scoperta è già stata fatta. Questo risultato è noto infatti come il teorema di Barthier. Il perimetro di ogni curva d'ampiezza ampiezza costante è uguale a π per la sua ampiezza, proprio come accade per il cerchio, in cui l'ampiezza è uguale al bianco, cioè 2 bel raggio. Sai, ora che ci penso? Credo di aver già visto il triangolo di Lolo da qualche parte. Sì, un attimo, sto ripassando matematica.